L'oggetto principale, principale è eh, uno dei altri dubbi che eh, tutti, tutti voi imprenditori avete quando costituite una società all'estero, perché mi dite guarda Luca io costituisco la società all'estero, facciamo di nuovo esempio il Regno Unito, però il 100% del mio fatturato è fatto in Italia. L'oggetto principale è una cosa diversa dal, dal mercato di sbocco, il fatto di avere il fatturato, il fatto di avere, avere il fatturato al 100% in Italia, dal 90% al 100% in Italia, non mi determina automaticamente l'esistenza dell'oggetto principale in Italia. Quindi io posso andare all'estero con una società e fare business anche in Italia o esclusivamente in Italia senza per forza dover pagare le tasse in Italia, senza per forza che quello sia considerato dall'amministrazione finanziaria, al mio oggetto sociale. L'oggetto sociale è una cosa un po' più complessa di così: è un concetto che deriva dall'ordinamento. Civistico e di nuovo per determinare che cos'è l'oggetto principale non si guarda lo statuto societario quindi tu nello statuto puoi scrivere che fai 2000 cose ma si fa vedere l'attività effettivamente esercitata quindi se tu per esempio nello statuto eh, dici che ti occupi di attività commerciale ma poi alla fine l'unica cosa che fai è fittare immobili evidentemente il tuo oggetto principale in caso di accertamento e di contestazione sarà l'attività la, di eh, gestione immobiliare non tanto tantomeno la compravendita commerciale che dici di fare ma di fatto non fai. Quindi nell'oggetto sociale, nello statuto posso scrivere quello che voglio ma quello che fa fede è evidentemente l'attività in concreto esercitata nel, nel luogo varie interpretazioni c'è cioè, tanta, chiaramente eh, parliamo di uh, 30 anni di giurisprudenza su questo argomento del soggetto e dell'oggetto principale, quello che devi sapere però è quello che ti ho detto prima il fatto di avere fatturato al 100% in Italia non determina il tuo oggetto principale in Italia quindi non sei fiscalmente residente in Italia per oggetto principale devo andare a vedere l'attività e se è effettivamente esercitata e come la faccio il problema è questo, cioè se per esercitare io la, questa attività io ho impianti in Italia uh, clienti in Italia, fornitori in Italia agenti che lavorano per me uh, in Italia uh, ho investito determinate risorse produttive in Italia magazzini in Italia, eccetera eccetera. cioè al di là degli elementi devi andare a guardare quali sono gli elementi attraverso i quali l'oggetto principale è espletato, perché se hai un sito internet che vende degli infoprodotti in Italia allora il problema dell'oggetto principale non si pone, se però hai um, che ne so, ti occupi di impianti fotovoltaici quindi chiaramente devi costruire gli impianti in Italia oppure hai un'attività commerciale che devi svolgere per, per, tramite gli agenti italiani e ehm, quindi a, maggior, a, a, a mano a mano che aumenta la tua presenza gli elementi della tua attività, i vari elementi che possono costituire la tua catena del valore sono sempre più numerosi in Italia, allora lì devi portare il problema dell'oggetto principale non solo l'oggetto principale ma anche di stabile organizzazione che è un concetto che molto spesso viene utilizzato in realtà anche dalla giurisdizione anche dall'amministrazione finanziaria per combattere l'estrovestizione, Cioè ogni qualvolta non riesco a determinare la sede dell'amministrazione, eh, non riesco a dimostrare che l'impulso politico veniva dall'Italia, allora vado a cercare di, prendermi, eh, di dire che quella società invece di avere la sede dell'amministrazione è una stabile organizzazione l'oggetto principale, che sono, che sono due concetti che uh, a tratti si sovrappongono. Okay? Quindi di per sé l'oggetto principale, lo ribadisco perché non è mai abbastanza, l'oggetto principale eh, non è il, uh, il mercato di sbocco. Quindi, quello che devi andare a vedere è effetti, ad analizzare effettivamente quali sono gli elementi per il tramite dei quali svolgi la tua attività quanti ce ne hai e se sono in Italia? Questo può dare un problema di oggetto principale, quindi può dare un problema di attrazione in Italia della società estera, estrovestizione, e può dare anche un problema, dall'altro lato, di stabile organizzazione. E abbiamo ispirito uh, la prima parte della conversazione, quindi, quindi adesso siamo in grado, sappiamo perfettamente quando una società è considerata fiscalmente residente in Italia, e sappiamo anche che il nostro legislatore attrae a tassazione anche i non residenti su particolari tipologie di reddito, in particolare i redditi, te lo ripeto, indicati all'articolo 23. L'importante è che adesso il, nel tuo cervello si accendano più lampadine ogni volta che pensi di costituire una società offshore che ha per oggetto di riferimento il mercato italiano o non vuoi muoverti, non vuoi muovere il culo dall'Italia.